diciamo fare un, un livello, andare ad un livello di dettaglio leggermente ulteriore e vedere quali sono di preciso i diritti che vengono acquisiti perché il titolo di oggi era quali diritti per i docenti ed eccoci qua. E ehm, Fino adesso se vi siete resi conto abbiamo parlato del diritto d'autore al singolare come se fosse un, un, un tutt'uno, no? come se fosse un, un unicum, invece in realtà Bisognerebbe parlare di diritti d'autore al plurale perché sono tanti i diritti e il fatto che siano tanti lo vedete da questa slide abbastanza d'impatto, poi ve la zoomo e eh, ve la ingrandisco però adesso volevo, volevo farvela vedere così volutamente perché eh, eh, da questa si percepisce l'organizzazione, la, la, diciamo, la classificazione dei diritti d'autore Previsti dalla dal, legge italiana, dal, dal, dal, dall'ordinamento giuridico italiano. C'è una prima distinzione là in alto, una prima dicotomia tra diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. E poi ci sono le, le, le tre diciamo, grandi colonne che trovate in questo, in questo schema e poi ce ne sono altri due là in alto a destra che non tratteremo oggi perché a parte che non vi Il diritto sui generi è quello sulle banche dati, quindi interessa solo chi sviluppa banche dati e l'ecocompenso è una cosa anche lì un po' che viaggia su un binario un po' a sé stante. Ci interessano le tre colonne principali, cioè i diritti morali, i diritti di di, di esclusivi di utilizzazione economica e i cosiddetti diritti connessi. Perché di tipo personale e di tipo patrimoniale? Perché c'è questa distinzione? Perché il diritto d'autore italiano fa cioè si fonda su questa distinzione. cioè Il diritto d'autore italiano non è un copyright, non è solo... Non, non riguarda solamente il diritto di fare copie, il diritto di riproduzione, ma contiene tutta una, una serie di regole, di diritti eh, relativi all'aspetto personale, cioè al fatto che l'autore è tutelato anche nella sua eh, reputazione, potremmo dire, nella sua personalità creativa, ok? e questi vengono poi chiamati in gergo diritti morali d'autore perché sono relativi all'aspetto morale della sua persona. Vediamo adesso le tre colonne un po' più nel dettaglio facendo anche qualche esempio concreto che mi auguro vi, vi illumini un po' la, la, la strada. Diritti morali, allora vedete innanzitutto le caratteristiche sono diritti inalienabili e inestinguibili strettamente legati alla personalità o reputazione creativa dell'autore. I due aggettivi inalienabili e inestinguibili creano già una serie di problemi, di, di, di, creano già una serie di, di, di interrogativi e di questioni giuridiche non da poco. Cioè inalienabili vuol dire che non possono essere ceduti, non possono essere alienati, cioè dati ad altri. E quindi cosa ci, cosa ci sta dicendo questa parola? Si sta dicendo che sostanzialmente nel diritto italiano l'autore non te lo togli mai di torno davvero, perché lui non può neanche rinunciare a questo diritto, cioè non è che lo pago tanto e allora mi, lui mi rinuncia a questi diritti e quindi mi li cede, oppure rinuncia e, e, e io editore o io produttore sono libero di fare qualsiasi cosa liberamente. No, nel diritto italiano c'è sempre questo aspetto del diritto morale che può cadere come spada di Damocle, perché l'utilizzo che è stato fatto dell'opera è andato a toccare uno di questi diritti di questi quattro casi che vi ho elencato qua nella slide, che sono, non sono così frequenti, eh, attenzione, adesso, eh, sono quattro casi abbastanza eh, delimitati, però insomma ogni tanto entrano in gioco e quindi vuol dire che l'autore va tenuto sempre in considerazione. E tra l'altro sono inestinguibili, cioè il diritto d'autore, quando prima vi ho detto l'opera cade in pubblico dominio, cioè il diritto d'autore scade, mi riferivo all'aspetto patrimoniale perché ai noi il diritto morale d'autore non scade mai e quindi una volta scaduto il diritto di utilizzazione economica, in realtà sopravvive il diritto morale e viene passato agli eredi ed esercitato dagli eredi. Che cosa, cosa comporta questo? Comporta che, ad esempio, ancora oggi se eh, eh, ne so, facciamo un esempio, se qualcuno utilizza eh, ecco, facciamo l'esempio che che, che, che, che facevamo prima eh, di, di un, autori caduti in pubblico dominio. No? Trilussa, quest'anno è caduto in pubblico dominio, ma se, e quindi vuol dire che qualsiasi casa editrice o qualsiasi che ne so, eh, eh, casa di produzione cinematografica può utilizzare le sue opere per farne eh, degli, dei, dei, dei, dei video delle piccole eh, scenette basate sulle opere di Trilussa, ok? Ecco, Quindi, e, e per farlo lì non deve chiedere il permesso a nessuno, ma se questo utilizzo va a eh, infangare la reputazione di Trilussa come autore, va a eh, a toccare una di queste corde che sono tipiche del mondo del, appunto, dei diritti morali, allora gli eredi di Trilussa possono comunque farsi vivi ed esercitare uno di questi diritti. Ok? E li vediamo. Il primo, diritto di rivendicare la paternità dell'opera. Ovvero, se io realizzo un, una, un video, una piccola scenetta video, o un cortometraggio basandomi sulle opere di Trilussa, devo comunque dire che l'opera è tratta da un originale di Trilussa, cioè il diritto di rivendicare, di, di collegare la propria persona all'opera rimane. Poi il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore, questo è forse uno dei casi che entra in gioco più spesso, cioè casi in cui l'opera venga modificata, mutilata, stravolta ad un punto tale, ad un livello tale per cui viene violata la... Eh, viene rovinata la reputazione dell'autore e anche qua potrebbe essere l'esempio, no? c'è cioè una, eh, una storiella di Trilussa che viene eh, utilizzata come sceneggiatura per un film eh, sconcio e, e questo eccede, anche se magari Trilussa era un autore che utilizzava immagini un po' colorite potremmo dire, ma magari non a quel livello e quindi questo va a violare un aspetto reputazionale e morale. Ehm, diritto, vedete, di rivelarsi eh, il terzo caso diritto di, di rivelarsi e far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore in caso di, op di opere anonime o pseudonime cioè anche quando l'autore per sua libera scelta magari per un tot di, di anni della sua vita non si è rivelato cioè non, non, non firmava le sue opere oppure le firmava con un pseudonimo ha sempre il diritto a un certo punto di cambiare idea e di chiedere che le sue opere vengano collegata al suo nome ok e ultimo caso il diritto di eh, eh, scusate cosa è successo mi avete sentito fino adesso? È stata un'interruzione un brevissima. Brevissima, ok. Infatti mi è comparso una, un alert. <ride> Niente, ok. Allora, ehm, grazie. Dicevo, eh, ehm, l'autore può anche a un certo punto pentirsi di aver pubblicato un'opera. Pensate, sembra una cosa bizzarra, cioè, però casi in cui l'opera è già stata pubblicata, vedete, il, il quarto punto parla di ritiro dell'opera dal commercio. Per gravi ragioni morali però, cioè non, non deve essere una cosa così, cioè, semplicemente sta, stamattina mi sono svegliato di luna, di, di, di luna storta come si dice dalle mie parti e allora chiamo l'editore e gli chiedo di ritirare 10.000 copie del libro, no, devo dimostrare che ci sono state gravi ragioni morali e soprattutto dice l'articolo 142 io autore che chiedo questo, questo ritiro devo assumermi anche le spese di questo ritiro perché può, può comportare dei costi può comportare degli oneri e l'editore ovviamente li scarica su di me che sono autore però il diritto è previsto esempio eh, pensate a mh, pensate a un eh, personaggio famoso che, eh, che che pubblica una sua autobiografia, ecco, un calciatore, un cantante, un politico, che pubblica un'autobiografia e in questa autobiografia c'è tutto un capitolo dedicato alla sua alla figura paterna che è stata di grande ispirazione, è stato un suo modello di vita e via dicendo. Dopo la pubblicazione del libro il padre di questo personaggio famoso viene arrestato e si scopre che era un mafioso oppure un pedofilo, un, comunque un criminale, e ovviamente questa cosa nuoce alla reputazione di, del, del personaggio che ha fatto il libro e quindi vedete è emersa successivamente è una grave ragione morale e quindi può far scattare il, il, il diritto, questo diritto articolo 142 vedete che sono diritti che non hanno nulla a che fare con l'aspetto patrimoniale cioè sono dei diritti che a volte sono addirittura come dire non solo non, solo, solo, non sono solo svincolati dall'aspetto patrimoniale ma sono a volte degli autogol dal punto di vista commerciale cioè ritirare l'opera dal commercio perché è successa una cosa del genere come nell'esempio del, del, no, del padre che viene arrestato. In realtà è un autogol perché? Perché in quel momento il libro probabilmente avrebbe maggiori vendite e quindi dal punto di vista commerciale sia la casa editrice che l'autore avrebbero maggiori introiti ma è una ragione morale quella che, che spinge la, la, al ritiro dell'opera dal commercio. Okay? Quindi capiti questi quattro casi Tenete presente, che, come dire, cioè tenete presente che esistono ma adesso possiamo far finta che non ci siano, nel senso che nella vita poi del, del diritto d'autore, cioè nella parte di cessione dei diritti, gestione dei diritti, non entrano mai in gioco, cioè nei contratti non li troverete mai, nelle licenze d'uso non li troverete mai, perché? Perché sono inalienabili e inestinguibili, quindi non ha senso inserirli nei contratti, cioè in un contratto di diritto d'autore, di cessione del diritto d'autore, non si può mettere un... un una clausola che cede il diritto morale, perché è, è, come dire, non starebbe in piedi perché il diritto è qualificato dalla legge come un diritto inalienabile, ok? E quindi sa dobbiamo sapere che esistono, ricordarci che esistono, e ricordarci che in questi quattro casi possono essere esercitati, ma poi possiamo come dire, vivere la nostra vita di autori o di case editrici o di produttori, eh, o di emittenti televisivi sperando che appunto queste situazioni non si verifichino e quindi concentrandoci sull'altra parte del diritto d'autore che è come vi dicevo prima quella questa qua cioè la parte di carattere patrimoniale la parte che serve cioè quella fetta dei diritti d'autore che ha una funzione di ehm, remunerazione economica degli autori cioè gli autori e altri soggetti che adesso vedremo attraverso questi diritti che vengono chiamati diritti esclusivi appunto di utilizzazione economica eh, monetizzano la loro creatività utilizzando una, una, un verbo molto, no, molto in voga adesso nel mondo dei social monetizzare un contenuto cioè riuscire a tirar fuori del valore dalla mia creatività ok E questi sono poi i si dice che è un po' il diritto del lavoro degli autori no? il diritto del lavoro sono quelle, è l'insieme delle norme dei principi che tutelano il lavoratore tendenzialmente il lavoratore dipendente si, si, si, si, si, si pensa, si usa normalmente in questo caso è un lavoratore invece autonomo l'autore che, eh, che fa mercato dei suoi diritti cioè cede questi diritti in cambio di una remunerazione economica però in effetti è il suo diritto del lavoro cioè è il diritto che gli permette di avere un'attività economica di essere remunerato grazie alla sua attività creativa cioè lui di lavoro fa lo sceneggiatore lui di lavoro fa il disegnatore e vive cedendo esattamente questo diritto ad altri soggetti e adesso vediamo in che forme cioè vediamo cioè più che in che forme vediamo quali sono i diritti che che, che vengono normalmente ceduti allora il, il um, i diritti esclusivi di utilizzazione economica sono esclusivi proprio perché creano un rapporto di esclusiva, no? cioè un rapporto secondo cui ehm, cioè la parola che, che, che esclusiva deri, esclusivo deriva dal, dal brocardo latino ius ex, escludendi aglius, cioè il diritto di escludere altri soggetti. Quindi colui che ha un diritto esclusivo vuol dire che è l'unico soggetto che può sfruttare quel diritto, che può esercitare quel diritto ed esclude altri ed è quello che succede con l'accessione dei diritti d'autore, cioè quando un'accessione dei diritti d'autore si fa in via esclusiva, vuol dire che da quel momento c'è un altro soggetto che è l'unico qualificato e titolato a sfruttare e esercitare quel diritto, okay? ehm, Questi sono, vedete, al contrario dei, dei diritti morali, sono diritti alienabili, scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro, alienabili, quindi esattamente il contrario di quello che abbiamo visto prima, e mi verrebbe da dire guai se non fossero alienabili, perché se non fossero alienabili non farebbero il loro lavoro, no? Cioè, se non fossero alienabili non, non funzionerebbero, cioè, non, non, che, cioè, servono proprio per essere ceduti questi, per essere mess, venduti potremmo dire cioè ceduti dietro, dietro, dietro compenso sono scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro. Cioè vuol dire che l'autore può decidere di o cederli tutti in blocco ad un unico soggetto, oppure tagliarli a fette, scomporli, renderli indipendenti l'uno dall'altro. Eh, non so, eh, faccio, scrivo un romanzo e faccio dei contratti diversi per il mercato italiano, per il mercato tedesco, per le traduzioni, per gli adattamenti cinematografici e via dicendo. No? Se ho un potere contrattuale sufficiente, per fare ciò, questo è molto più remunerativo, no? perché se la fetta, cioè se la torta la taglio in più fette, in tante fette, mangiano, mangiano più persone, in, potremmo dire metaforicamente, mi capite? Quindi, ecco, e questi sono quelli che durano fino a 70 anni dalla morte dell'ultimo autore. Ho messo tra parentesi ultimo autore perché. Eh, perché non sempre le opere si fanno da soli, non è che tutte le opere hanno un unico autore, a volte ci sono opere che richiedono l'intervento di più soggetti, anche in ambito musicale, se voi pensate a un esempio che io faccio sempre, molto, molto classico, eh? i Beatles, i brani dei Beatles sono quasi tutti, in buona parte, firmati Lennon-McCartney, vuol dire che i due autori sono John Lennon e Paul McCartney, e quindi da quando è che partono i 70 anni? Eh, non lo sappiamo ancora perché visto che Paul McCartney è ancora vivo e vegeto e pare che sia in buona salute, i 70 anni non sono ancora partiti e quindi anche gli eredi di John Lennon si stanno avvantaggiando di questa salute di Paul McCartney, mi capite? Perché le opere sono state scritte insieme, non sono scomponibili l'intervento dell'uno o dell'altro. Ok, quindi i 70 anni in realtà non sono ancora partiti. Nell'esempio che facciamo prima di Trilussa o Cesare Pavese sappiamo che sono passati 70 anni perché erano opere scritte da un'unica persona, le opere letterarie, i romanzi, le poesie, sono opere che vengono quasi sempre scritte da un unico soggetto, e quindi in quel caso basta andare a verificare su, su un'enciclopedia quando è morto l'autore e da lì calcolo i miei 70 anni. Eh, vediamo cioè, velocemente quali sono, perché non abbiamo tutto il tempo, però possiamo vederli. Elencarli, vedete, il diritto di pubblicare l'opera, cioè di, per la, di pubblicarla per la prima volta, il diritto di riprodurre l'opera, cioè di farne copie, che tecnicamente gli americani questo lo tradurrebbero copyright, no? diritto di farne copie, di riprodurre l'opera, eh, il diritto di trascrivere l'opera, quello che dicevo prima, il fatto che eh, se qualcuno di voi eh, sbobina questa mia lezione, ne fa una trascrizione, Viene fuori un'opera letteraria di cui però io ho il diritto, cioè io devo, posso, o non, o, posso o, o non autorizzare quella, quella, quella trascrizione. Okay? Ecco perché è un diritto esclusivo. Poi c'è l'articolo 15 che ha il diritto invece di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera. Cioè il diritto che, che scatta tutte le volte che c'è un'attività rivolta ad un pubblico. No? Il diritto che si paga la SIA e tutte le volte che si organizza uno spettacolo, una serata, una... Una recita, ok? Qualsiasi spettacolo, anche il, che ne so, la birreria che, ehm, che fa l'aperitivo con il DJ set, col no? DJ che mette i dischi, è un'esecuzione in pubblico perché è un locale pubblico eh, in cui si suona della musica, anche se sono dischi, okay? Quello un, scat, fa scattare un diritto che, che appunto si versa per il tramite della SIAE, il, il famoso Bordereau, e questo poi viene ripartito agli autori. Poi c'è il diritto di comunicare al pubblico l'opera o di mettere a disposizione del pubblico l'opera, è il diritto che riguarda o lo streaming, la filodiffusione, il broadcast, cioè tutte le comunicazioni in diretta, ma anche le comunicazioni attraverso la rete, cioè dove il contenuto non è magari trasmesso in streaming ma è messo su una piattaforma e gli utenti vanno a fruirne quando ritengono loro. Ecco quel diritto lì, quindi è un diritto molto centrale nel mondo di oggi, l'articolo 16. Il diritto, articolo 17 è il diritto di distribuire l'opera, cioè il diritto di prendere le copie che abbiamo prodotto prima, quindi articolo 13, le abbiamo riprodotte e le distribuiamo. Quindi è un diritto che riguarda un po' il mondo precedente, il mondo ancora delle, delle copie fisiche, però molto centrale, cioè se voi pensate nel, mondo, eh, nel settore dell'editoria la distribuzione dei libri, a volte pesa a quasi il 50% del, del, del prezzo di copertina dell'opera, perché il lavoro di distribuire e portare in, in giro i libri è un lavoro una, è una faticaccia, perché io devo portarlo nelle varie librerie anche dei paesini piccoli e poi tenere traccia dei, dei non venduti, dei resi, delle opere rovinate, delle opere che non sono state esposte e via dicendo. Questo è un, è un diritto a sé stante che, viene, che genera appunto un introito. Poi se vedete c'è l'articolo 18 che contiene tre diritti, il diritto di tradurre l'opera, fare traduzioni in altre lingue, e il diritto di modificare, elaborare l'opera, cioè di farne opere derivate, diremmo, nel linguaggio americano, ehm, cioè di farne trasformazioni, non so, realizzare un remix di un brano musicale, oppure realizzare eh, la versione cinematografica di un'opera letteraria, okay? Tutte quelle sono forme di elaborazione creativa che devono essere autorizzate dall'autore, dall'autore originario, cioè la, la, la Rowling che è l'autrice dei romanzi di Harry Potter è citata come coautrice anche dei film, i film sono un'opera derivata dai suoi romanzi, ok? E quindi lei ha autorizzato questo, questa, questo utilizzo e quindi prende dei soldi, cioè sul, anche sui film prende una percentuale. E, e poi c'è il diritto di pubblicare le opere in raccolta, cioè il fatto che l'autore possa scegliere o meno che la sua opera vada sia pubblicata assieme ad altre, cioè che la, la mia opera vada ad esempio in una compilation, il mio brano musicale vada in una compilation, oppure che il mio articolo vada in una raccolta di saggi. Eh, arrivo, ho visto le risposte, ma le, adesso le terrei tutte alla fine se avete pazienza, così andiamo via lisci. Um, abbiamo poi, vedete, gli ultimi due, il diritto di noleggiare l'opera e di autorizzare il noleggio il prestito, se vi ricordate, insomma, è un mondo quasi finito, però c'erano le, le videoteche, no? si andavano a noleggiare i DVD o i VHS ancora negli anni 90, e quello generava un diritto che, eh, che poi andava anche in tasca agli autori dei film. No? Mm. Eh, adesso c'è il noleggio anche sulle piattaforme, che è più o meno la stessa cosa, però fatta senza la copia, e attraverso la rete, senza andare fisicamente in un negozio, ecco, è ecco quel diritto lì, l'articolo 18 bis. Poi c'è il diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte, di, di manoscritti, Vabbè, questo non ve lo spiego perché ci interessa poco, riguarda diciamo, le opere che non hanno copie o che sono in singoli esemplari o in pochi esemplari. Ehm, vado all'altro schema così concludiamo il discorso su quali sono i diritti, l'altra gamba dello schema riguardava i diritti connessi, che questi come vedete... Sono molto simili nel funzionamento, cioè si fun funzionano più o meno come i diritti che abbiamo appena visto, cioè i diritti esclusivi di utilizzazione economica degli autori. Ma questi non sono degli autori, cioè questi appartengono a soggetti che di lavoro fanno altro, cioè non, non, non scrivono le opere ma le producono, le rendono commerciabili, facilmente fruibili dal pubblico. Guardate, basta leggere l'elenco. Il diritto del produttore fonografico, il diritto del produttore cinematografico, il diritto dell'emittente radio, radiofonica televisiva. Cioè, Questi sono soggetti che non hanno scritto le opere. Le con, possiamo dire in metafora le hanno confezionate. No, il produttore discografico non è colui che scrive i brani, è colui che finanzia la eh, registrazione di un disco per poi metterlo in commercio. E lui ha un suo diritto, ha un suo diritto separato, indipendente. Okay? Eh, gli artisti interpreti e esecutori. Cioè i soggetti che cantano e suonano, interpretano le opere di altri. No? Prima abbiamo detto i Beatles, Lennon McCartney erano gli autori, ma poi c'erano anche Paul, eh, scusate, c'erano anche Ringo Starr e George Harrison, che erano interpreti, a volte anche autori, però nella maggior parte dei casi erano interpreti. Quindi loro hanno un diritto solo da di interprete esecutore, che è un diritto connesso, non un diritto d'autore, perché il diritto d'autore rimane appunto quello di John Lennon e Paul McCartney. Ci sono i diritti, sulle, adesso alcuni li saltiamo perché non riusciamo a vederli tutti, però ecco, nel mondo didattico può interessarvi i diritti relativi alle edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, cioè opere, non so, l'ennesimo commento alla Divina Commedia o ai Promessi Sposi, cioè se io faccio un'edizione critica e scientifica dei Promessi Sposi è chiaro che il diritto d'autore dell'opera è di Manzoni, però Manzoni è morto da più di 70 anni quindi non c'è più un diritto d'autore di carattere economico su quell'opera, c'è un diritto connesso di colui che ha realizzato l'edizione critica scientifica, che ha risistemato il testo, aggiunto dei riferimenti e via dicendo. Poi ci sono i diritti relativi alle fotografie, così qua iniziamo a introdurre il tema che volevo farvi notare prima e rispondo ad una domanda che qualcuno aveva fatto prima. Adesso Questi purtroppo li abbiamo visti in modo un po' veloce, quello che mi interessava è farvi capire che questi non è che siano diciamo, meno importanti, cioè, si chiamano diritti connessi, ma non è che siano secondari. A volte addirittura pesano di più. Cioè, se, eh, no, abbiamo visto ecco, alla, in tv la, la, la, la cerimonia di insediamento no, di Biden del presidente Biden, c'era Lady Gaga che ha cantato l'inno nazionale. Ecco. lì l'opera, il diritto d'autore non c'è, perché è l'inno nazionale americano, quindi non c'è un copyright vero e proprio. Ma c'è il diritto di interpretazione di Lady Gaga che vi assicuro costa un sacco di soldi, cioè vale, pesa tanto dal punto di vista commerciale, quindi se io voglio Lady Gaga che canta, eh, pago e se poi voglio fare una riproduzione, diffondere questa, questa, questa incisione, questa, questa, questo cantato, devo chiedere il permesso a Lady Gaga che ha un diritto di interprete esecutore, okay? quindi non è detto che pesi di meno dal punto di vista commerciale. Qualcuno prima mi ha chiesto delle fotografie, purtroppo non abbiamo tanto tempo, però chi sviluppa fotografie, chi crea fotografie deve tenere in considerazione che in Italia abbiamo questa distinzione un po' complicata, questa complicazione. Per cui se l'opera contiene, denota carattere creativo, allora viene considerata opera fotografica a tutti gli effetti, tutelata con un diritto d'autore in senso pieno, quindi ci sono i diritti morali, l'opera è tutelata per 70 anni dalla morte dell'autore e, e ha tutti quei diritti, che abbiamo visto qua, cioè tutti questi dall'articolo 12 all'articolo 18 bis, indubbiamente. Se l'opera è invece senza carattere creativo, cioè se la, la fotografia è una semplice fotografia diciamo di documentazione, allora è tutelata da un diritto minore, da un diritto connesso eh, che dura vent'anni dallo scatto e non dalla morte, attenzione quindi è molto, cioè molto ridotta la durata della tutela. Dura è dallo scatto e non è coperta da diritti morali. Eh, ripeto, purtroppo prendetela così, cioè capisco che questo può generare un po' di, di domande. Ho un mio videocorso intero sul diritto delle fotografie vi rimando a quello. Vi dico solamente questo, cioè giustamente vi starete chiedendo ma come faccio a distinguere se in una fotografia c'è o meno carattere creativo? E lo rispondiamo in questo modo, ovvero... Non è tanto il fatto che l'autore sia famoso, sia esperto, eh? cioè dobbiamo vedere se nella foto davvero c'è carattere creativo. Dice questo manuale di Uber, del professor Ubertazzi, il commentario di Ubertazzi è molto, molto preciso su questi temi, che la creatività viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nella impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, in generale nell'impronta personale dell'autore. Quindi è creativa la fotografia che riesce a trasmettere l'impronta personale dell'autore, cioè il modo di vedere il mondo dell'autore. Quindi anche il ragazzino inesperto, senza particolari competenze fotografiche, che partecipa a un concorso della parrocchia, in realtà sta facendo una, probabilmente un'attività creativa, magari di bassa qualità, ma comunque creativa. E infatti dice, Hubertazzi dice, che non c'entra la perizia tecnica e l'esperienza del fotografo, anche le fotografie non creative possono infatti rivelare elevata professionalità nell'inquadratura o nella, e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia assurgere ad, ad originale interpretazione personale dell'autore. Quindi al contrario, il ragazzino non esperto che fa la fotografia per il concorso ha una foto creativa e quindi ha un diritto d'autore pieno. Il fotografo professionista che magari fa una foto di documentazione di un'area geografica, che fa un sorvolo su un'area geografica per verificare se sono stati fatti degli abusi edilizi, ad esempio, che sono foto che l'agenzia delle entrate spesso commissiona per verificare se no? sono stati fatti dei capannoni in più rispetto a quelli che erano stati autorizzati, quello è un fotografo che ha un semplice diritto connesso, che non ha un diritto d'autore in senso pieno, perché è un'opera di mera documentazione di un'area geografica. Ripeto magari vi vengono un po' di, di, di questioni però teniamole un attimo alla fine rimando poi al mio corso un po' più specifico sulle diritte delle fotografie ma adesso dobbiamo arrivare a, vabbè qui c'è la definizione di cos'è un'opera fotografica scusate una semplice fotografia la potete leggere da soli è abbastanza intuitiva volevo arrivare all'ultima parte del nostro corso di oggi cioè cosa succede quando le opere vengono diffuse online perché immagino che tutti coloro fanno opere di carattere didattico e che poi le diffondono online vogliono sapere come tutelarsi e eh, allora è chiaro che nel momento in cui diffondo le mie opere online fotografie come abbiamo detto prima ma anche le dispense i video didattici il, non so il blog della mia, delle mie lezioni in cui racconto quello che faccio eh, le infografiche eh, eh, è chiaro che nel momento in cui le diffondo online mi espongo a maggiore rischio perché il digitale è un ambiente in cui la, la riproduzione, la diffusione delle opere è molto più facile per una questione proprio strutturale, tecnica del, del, del mezzo di comunicazione, cioè abbiamo un cellulare che ha un tastino con scritto condividi, ha un cellulare che ha un tastino con scritto scarica, cioè tutte attività che ormai sono diventate per noi sono diventate per noi. Eh, diciamo, di uso comune, di, di, di, di, di, di fruizione comune, di tutti i giorni ci alziamo, scarichiamo foto, ri, ripubblichiamo foto, prese da altri, prese da altre fonti, ma sono tutte attività che impattano sul diritto d'autore, ok? Quindi qualcuno di, prima, qualcuno di voi prima aveva detto, no, ma io pensavo che se è online allora si può utilizzare liberamente, no, perché se noi andiamo a leggere, in realtà, anche all'interno delle regole delle, delle varie piattaforme su cui noi lavoriamo, su cui noi diffondiamo, c'è scritto che in teoria non si possono caricare contenuti di cui non abbiamo i diritti ok quindi dobbiamo ricordarci che quando siamo su queste piattaforme adesso ho messo le tre le quattro principali eh, che anch'io frequento dobbiamo non solo rispettare il diritto d'autore generale le regole della legge de, de, de, dell'ordinamento giuridico ma anche le regole contrattuali che ci vengono imposte potremmo dire dal gestore della piattaforma cioè i vari facebook youtube twitter scrivono a loro volta delle regole interne per la piattaforma, che tutti i eh, partecipanti a, questa, a questo gioco, cioè a coloro che si scrivono alla piattaforma, dovrebbero in teoria rispettare. Se non vengono rispettate cosa succede? Cioè io, autore che vedo su Facebook o su Instagram una foto fatta da me che io non ho autorizzato, posso eh, utilizzare quello che viene chiamato qua il Notice and Take Down, cioè un meccanismo che permette di Segnalare al gestore della piattaforma la violazione del diritto d'autore. Vi ho fatto degli screenshot utilizzando Facebook, che è una piattaforma che io utilizzo molto. Ho preso una foto pubblicata da Trump nei giorni più caldi della, della, no, che, che conoscete qualche settimana fa e ho, fatto, ho visto: vi, ho fatto, vi faccio vedere in questi screenshot cosa bisogna fare. Si, si va sui famosi tre puntini dove ci sono le varie informazioni relative a un post e... e le foto o i video compare una tendina che dice trova assistenza o segnala il post, eccolo qua cioè si segnala il post. Quando noi clicchiamo su segnala, si aprono una serie di opzioni. Ecco, in effetti la violazione di proprietà intellettuale non è messa molto bene in evidenza e questo farebbe riflettere, ci sarebbe tutto a fare un discorso su quanto le piattaforme sono un po' furbette, passatemi il termine nel lasciare che il diritto d'autore spesso sulle loro piattaforme non venga molto rispettato perché è chiaro più contenuti loro hanno e più traffico si crea sulla loro piattaforma e quindi più monetizzano loro stessi, cioè più traffico c'è su Facebook e più Facebook eh, sale no? cioè, a, a introiti e, e in borsa il suo titolo sale, quindi e non, non neghiamo l'evidenza, però ad ogni modo se, se vedete Dietro in questo gruppo di eh, diciamo motivi per cui noi possiamo segnalare un contenuto c'è anche qualcos'altro. Se clicco su qualcos'altro vengono fuori una serie di opzioni fra cui la prima è proprio violazione di proprietà intellettuale. Cioè voi state segnalando che eh, lì c'è una violazione di proprietà intellettuale. Se cliccate avrei dovuto fare un ulteriore screenshot ma non ne vale la pena. Se cliccate vi fanno compilare un form in cui spiegate... Cioè, sostanzialmente spiegate dov'è la violazione, cioè, di, spiegate che quella foto è vostra e non dovrebbe essere lì, ok? Facebook fa una verifica che a volte è sommaria, a volte non è fatta da un essere umano ma è fatta da, più che altro da un, raw, da un bot, da un, da un software, e se verifica, se, se ritiene che ci sia stata la violazione, rimuove il contenuto e notifica la, la violazione all'utente che, che ha caricato il contenuto. Se un utente carica costantemente contenuti in violazione allora potrebbe subire delle sanzioni interne potremmo chiamarle cioè potrebbe ad esempio vedere il suo, eh, il suo profilo, il suo account sospeso per un certo periodo di tempo o addirittura chiuso costante, continuo, diciamo, eh, eh, a tempo indeterminato. Okay? Questo è lo strumento che abbiamo, in alternativa facciamo leva sulla legge e agiamo per la violazione del diritto. E lì cosa, cosa possiamo fare? Niente, ci possiamo rivolgere a un avvocato, mandare una lettera di diffida, oppure anche noi senza, senza passare per forza all'avvocato, oppure semplicemente individuare chi è il soggetto che ha fatto la violazione e mandare una lettera di diffida. Però quello è un altro tipo di giro e può essere più fastidioso e più costoso. Sicuramente diciamo, quella della, della segnalazione all'interno della piattaforma, il notice and take down, è il primo step che vi invito a... a, a a tentare, la prima strada che vi invito a tentare, dopodiché eh, avvocati che fanno il mio mestiere, ce ne sono tanti, eh, se ne contattate uno e agite affinché quel, quella persona o quella pagina o quel sito rimuova il vostro contenuto e soprattutto vi dia anche un giusto risarcimento del danno. Questo è un po' il concetto generale. Come vi ho detto io sono presente sui social, finito, se, se avete avuto piacere ad ascoltare questa mia lezione vi attendo anche sui miei canali in modo tale che ne vedete altre perché nei prossimi giorni io costantemente pubblico contenuti di questo tipo e ribadisco le, le slide sono sotto licenza Creative Commons Attribution Share Alike che poi è quella utilizzata anche da Wikipedia.